Allora, vediamo, ci siamo, eccoci qua, bentornato su Ritmi Batteria, Allora, giornata un po' diversa dal solito, oggi non eh, pubblicherò un tutorial perché purtroppo eh, nonostante avendo già preparato un programma eh, non sono riuscito a registrare le parti perché il lavoro non me lo ha permesso, eh, sono spesso in giro per eh, concerti, laboratori, adesso con i centri estivi eh, sono abbastanza impegnato, quindi purtroppo non ho avuto eh, il tempo materiale, ma la prossima settimana ne realizzerò appunto due, proprio per riuscire a farmi perdonare. Vediamo noi, oggi eh, voglio parlarti di un metodo che personalmente a me ha aiutato molto per lavorare sul groove, ok? Il metodo in questione è di Gary Cheffy e è Time Functioning Pattern. Qui eh, trovi eh, diversi esercizi, appunto ehm, da dai eh, feedback, quindi i groove semplici, fino a tutte le combinazioni ehm, di cassa, eh, di rullante. Quindi ci sono tantissimi esercizi. Io te lo consiglio. Oltre a questo logicamente c'è eh, diciamo, il primo approccio a al jazz, quindi all'ostinato swing eh, con le varie combinazioni di cast, di renulante, molto interessante. E ci sono tanti altri bellissimi esercizi. Io ho lavorato parecchio e spesso, anzi ti dirò che eh, certe cose le ho riprese adesso perché le avevo sottovalutate in questo metodo, però eh, mi stanno aiutando veramente tanto. Quindi io ti consiglio assolutamente di comprare questo metodo, okay? non ti dico di scaricarlo perché secondo me è una cosa da avere assolutamente. Ehm, fanne uso quotidiano, okay? anche magari con un semplice groove prendi le combi alcune combinazioni e lavori, okay? questo ti aiuterà molto sulla tua indipendenza, nel groove quindi lavorare con, con la cassa con una certa sicurezza anche qui puoi utilizzare diversi ostinati sul charleston quindi dal dal, dal quarto ottavi e varie combinazioni la settimana prossima realizzerò appunto un video con eh, un piccolo tutorial della prima parte quindi di questi esercizi che ti dicevo delle varie combinazioni da questo video eh, Spero che tu possa poi prendere eh, diversi spunti. Cosa dire di altro? Eh, Gary Ceffi ha fatto una collana appunto eh, di pattern. Allora il mio consiglio è, vai se vuoi in un negozio di musica, te li sfogli, capisci un attimo che cosa c'è, se ti può essere utile, però secondo me sono dei metodi molto molto utili, eh, sia per il groove che per altri aspetti, coordinazione, indipendenza, quindi fraseggi, e quindi lavorerai anche sui fill, le varie combinazioni tra cassa rullante, polirritmia, quindi anche qua ci saranno appunto degli esercizi che ti faranno vedere tutte le divisioni eh, possibili e immaginabili. Allora, questo video per oggi finisce qui. E mi dispiace non essere riuscito a fare appunto un tutorial. Io mi raccomando, aspetto sempre i vostri commenti e magari qualche richiesta di un tutorial. Okay, io ho una lista infinita di lavoro da fare, però sarei curioso di sentire e di capire cosa suonate voi, quali sono i brani che, che vi piace suonare e che richiedete, che ascoltate. Okay? Ecco, evitiamo la musica elettronica per piacere, perché io sono della batteria vecchio stampo, quindi un bel groove potente e tanta musica live, cosa molto importante mi raccomando, questo non mancherò di dirlo, buon groove a tutti voi, ciao e alla prossima!